La parola. Cos'è la parola? Un suono fumante che esce dalle labbra è un insieme di vocali e consonanti che abbiamo imparato ad usare è l'interruzione di un silenzio che rimane sospeso soltanto dal rumore delle macchine, dal suono dei claxon, dall'abbaiare dei cani e la convinzione che parli, che non sei muto una ferita sanguinante se mi offendi è il successo se essa è sbagliata